Chi è Francia Raisa, la ragazza che ha donato un rene a Selena Gomez? Non ci sono parole per descrivere un gesto così importante. Decidere di donare un rene a una persona, che sia amica o meno, è un gesto degno delle prime pagine di tutto il mondo. Francia Raisa è la migliore amica di Selena Gomez, e le ha salvato la vita compiendo un gesto di amore estremo. Scopriamo insieme chi è questa eroina silenziosa che merita più attenzione. Selena Gomez, la migliore amica le dona un rene. Selena Gomez lotta quotidianamente contro il lupus, la malattia autoimmune che la affigge da ormai diversi anni. Negli ultimi tempi la battaglia si è fatta disperata al punto da costringere Selena a sottoporsi a un trapianto di reni. A donarle un organo sano e compatibile ci ha pensato la sua migliore amica, Francia Raisa, che in un atto damore infinito ha scelto di aiutare Selena a stare meglio. Non possiamo neanche descrivere un gesto così grande e meraviglioso, ma possiamo fare qualcosa per dare risalto a questeroina silenziosa, che senza troppo pensarci ha donato speranza alla vita della sua amica Selena Gomez. Chi è Francia Raisa, la ragazza che ha donato il rene a Selena Gomez?. Selena Gomez e Francia Raisa si conoscono dal 2008. Dal momento del loro incontro, le due sapevano di avere un legame speciale. Nonostante il desiderio della cantante di fetiche di tenere per sé la sua vita personale, di tanto in tanto le ragazze non resistono, e si dedicano un post su Instagram. L'ultima volta è successo nel 2016, quando Francia ha dedicato un lungo, meraviglioso post a Selena per il suo 24esimo compleanno. Abbiamo condiviso così tanti momenti insieme, e le cose che fai non riesco proprio a darle per scontate. Che si rida, si pianga, o che si stia sedute sul pavimento della mia cucina a gettare le braccia al cielo, confuse dalla vita, sono grata di averti sempre qui con me. Selena Gomez e Francia Raisa sono legatissime, si considerano sorelle, e usano con frequenza la parola spagnola hermana per descrivere la loro relazione. Il legame di sangue è secondario, quello che conta davvero, per Francia e Selena, è stare insieme. Francia Raisa ha avuto il suo piccolo momento di gloria nel corso della celebre serie La vita segreta di una tenager americana, dove ha interpretato Adrian Lee. Per il piccolo schermo ha avuto anche qualche ruolo in Temmindo Project, Derby The People XE, Scena del crimine. Nel 2006 ha interpretato il ruolo di Letty nel film Ragazze nel pallone Tutto o Niente. Tra le sue passioni ci sono Il suo cane, che ha 5 anni e domina gran parte delle sue pubblicazioni Snapchat, Il Vristing e The Bachelor. Francia Raisa e Selena Gomez sono sempre state amiche, anche nei momenti di difficoltà. Alla presentazione del documentario di Justin Bieber mai dire mai, accanto a Selena, c'era la sua amica Francia a sostenerla. La dedica a Selena Gomez su Instagram. Francia Raisa è uneroina silenziosa, e ora vi spieghiamo perché. La notizia del trapianto di Reni è arrivata dal profilo Instagram di Selena Gomez. A poche ore dalla pubblicazione della loro foto, sul lettino di ospedale, mentre si tengono per mano e sorridono, è arrivato anche il commento di Francia Reisa. Nonostante il grande gesto, l'amica ha lasciato che fosse Selena a dare la notizia, ed è rimasta nell'ombra per non rubarle la scena in un momento così cruciale della sua carriera. Anche in una circostanza così delicata, ha permesso che la carriera di Selena rimanesse al primo posto, dimostrando un cuore grande come il mondo intero. Sono così grata che Dio mi abbia dato questa possibilità, ha scritto Francia su Instagram, e la fiducia necessaria per permettermi di fare un dono che non solo ha salvato una vita, ma che cambierà anche la mia nel processo. Un consiglio ai Selena Tors. Trovatevi un amico che vi guardi come Francia Raisa guarda Selena prima di donarle un rene. E In questa persona troverete anche la felicità.